Ed eccoci in diretta per Buongiorno Dottore, ben trovati telespettatori per questo nostro appuntamento con la divulgazione scientifica. Allora, vedete già i numeri eh, in sovraimpressione, giusto da utilizzare per porre delle questioni alla nostra ospite in studio. 011 06 00774 numero per le chiamate 348 80 40 254 per sms e whatsapp. Andiamo a presentare l'ospite la dottoressa Giorgia Carpegna. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi, grazie per avermi qua con voi. Odonto Iatra. In Torino, dunque, il sorriso in questa nostra eh, trasmissione, in questa os, nostra ora di trasmissione. Sorriso quanto mai necessario in questo, in questo momento, dove forse insomma, le notizie non sono sempre sì, bellissime. Sì, sì. <ride> allora, esatto. Senta, allora, eh, sorriso, ne abbiamo già parlato, peraltro, eh, il sorriso fondamentale e soprattutto è il, quello che vanno ricercando per la maggiore i, i pazienti che insomma vogliono una, assomigliare, avvicinarsi a, ai famosi attori hollywoodiani. Assolutamente sì. Eh, quello che viene più richiesto ad, ad oggi è quello di, anche perché mentre ogni tanto ci avviciniamo alla possibilità di togliere finalmente un pochino le, le mascherine, di tornare un po' quella che è la convivialità, eh, di poter tornare quindi a sorridere, avere i denti con eh, le forme tutti uguali, perfettamente bianchi e allineati e quindi si rivolgono a noi chiedendoci di, di aiutarli. Eh, ovviamente in base all'età all e alla salute della bocca di ogni paziente, le possibilità che abbiamo sono diverse, però eh, questo non ci deve scoraggiare anche se eh, abbiamo qualche anno in più piuttosto che eh, abbiamo già dovuto curare qualche, qualche, qualche dente nel tempo a pensare che non sia possibile ritornare ad avere un sorriso perfetto in ogni caso. Sorriso perfetto, sorriso possibilmente con i, i denti tutti belli dritti. Allora, ci sono del, degli strumenti, eh, mi ricordo, eh, di, un, di, una, di una mascherina che si mette, eh, non volevo fare il nome, comunque sì, quella che va per la maggiore, ma mi chiedevo, eh, al di là di questa, anzi lo possiamo fare tanto più o meno in Invisalign, non sì, è che, insomma, è quella, è, è, è quella straconosciuta, ecco, mh, però a, a fianco a queste... Eh, se ne, eh, ne sono nate tutta una serie, insomma, ci sono una serie di competitor che insomma, promettono battaglia, promettono addirittura insomma, la, la, la riuscita di un uh, riallineamento del, della bocca in tempi minori. E, Ah, insomma poi, a minor prezzo diciamo come in ogni cosa poi in realtà cioè, scatta la concorrenza tecniche, esatto, nel senso <ride> poi è concorrenza la tecnica poi sono, sono simili sta al clinico scegliere quella che eh, con cui si trova meglio quella che conosce meglio l'importante è poter dare una predicibilità eh, del risultato al paziente ci sono state mascherine che si sono poste sul, tecniche che si sono poste sul mercato che, eh, non, non, con le quali non si ottenevano i risultati che si, che promettevano eh, e quello che è fondamentale però è che la prescrizione e il trattamento venga fatto da un dentista eh, specialista in, in ortodonzia, cioè che si occupi soli, solamente del riallineamento dei, dei denti, perché purtroppo sta iniziando a, a succedere in America qualche eh, negozio perché poi di negozio si tratta, sta nascendo anche in Europa uh, in cui vengono proposte queste mascherine ma nella diagnosi, nel trattamento viene seguito da un dentista ma da uh, semplici operatori che prendono le impronte fanno fare tutto al computer e, e vanno avanti col trattamento uh, Allora intanto abbiamo un messaggio, eh, andiamo a leggerlo anche bello corposo quindi buongiorno a tutti, è possibile che un apparecchio invisibile possa essere accessibile anche a persone che non hanno un grande budget io so che normalmente questi apparecchi invisibili costano abbastanza è prevista un'agevolazione nei pagamenti magari non dappertutto ma in qualche centro selezionato grazie serena allora, il... eh, torniamo ahimè al, al, quello che poi è il, il nocciolo della, della, del problema il, il portafoglio che... I trattamenti di riallineamento variano in base alla durata del, del trattamento, si va da un trattamento minimo di 4-6 mesi fino ad arrivare anche a trattamenti di 2 anni, 2 anni e mezzo e quindi ovviamente questi hanno costi eh, diversi, eh, rivolgersi a un centro piuttosto che a un altro può essere una, una soluzione, oramai al giorno d'oggi quasi tutti gli studi hanno possibilità di dilazionare i pagamenti, che sia tramite finanziamenti o con accordi presi singolarmente paziente per, per paziente. Indicativamente un trattamento ortodontico può andare per dare un range di prezzo minimo massimo, comunque si aggira tra i 3.000 e 6.000 euro in base alla durata, la tecnica utilizzata, e più o meno questi sono, sono i prezzi. Ah, capito. Ecco io Senza parlare di, di prezzo, lei diceva prima ci sono negozi che crescono negli Stati Uniti, certo. si vedono anche in Europa. Ecco, è, è chiaro che, eh, insomma, il consiglio che si può dare ai nostri telespettatori è comunque diffidare se ci sono delle discrepanze, esatto. cioè se un più o meno, magari andando a sentire in giro, eh, si, si attesta intorno al 100 e da un'altra parte vale 2, forse insomma, da qualche la, parte l'evidente differenza viene insomma, deve esserci. No, ma più che altro l'importante è che, la diagnosi, che ci sia una diagnosi dietro, ci sia uno studio della situazione perché eh, non è possibile effettuare ovviamente dei trattamenti senza aver fatto delle considerazioni prima e quindi è vero che questi trattamenti vengono fatti oramai, col giorno, a giorno d'oggi abbiamo le, la, il, tutto il mondo digitale che ci aiuta in quello che è la previsione del, del, del, del, del risultato, però eh, colui che dice al computer che movimenti far fare al dente piuttosto che è sempre un odontoiatra, non, non è mai ovviamente il computer che sceglie cosa, cosa fare e quella è la parte fondamentale. Ecco, quindi mi ha mi già un po' anticipato perché eh, mi diceva prima bisognerebbe essere seguiti da, da un ortodonzia. esperto in ortodonsia. Sì. Ecco, eh, ecco, perché? Perché comunque una... insomma, ci sono dei passaggi che... So, meritano una particolare attenzione, un particolare studio da parte del professionista? Perché comunque lo spostamento è, è una specialità che esiste in, in odontoiatria, quindi, come in medicina abbiamo l'urologo piuttosto che l'ortopedico piuttosto che il cardiologo, in, in odontoiatria la, una, non abbiamo così tante specialità, nel senso che non esistono così tante scuole di specialità. Una di queste è quella di ortodonzia che eh, ti permette di studiare nel dettaglio gli spostamenti, eh, gli spostamenti dei denti. E con i quali appunto si occupa solo ed esclusivamente poi di, di apparecchi nell'adulto, nel bambino, però solo ed esclusivamente di quello. Quindi è lo eh, specialista. Senta, mi chiedevo, ma eh, i denti di una persona a volte insomma sono dritti, a volte storti, ecco, ma è una questione di, di genetica, una questione di, di particolari situazioni che magari nella vita costringono a, che ne so, a forzare... Eh, la dentatura è, che si en sposta di, di su o come... Entrambe le cose, nel senso mm. che sicuramente c'è una predominante genetica di, posizione, di dimensione delle ossa e posizione dei denti. Eh, a questa viene aggiunt vengono aggiunte tutte quelle che sono le abitudini viziate che possiamo avere da bambini o nel tempo poi anche crescendo, come il dito in bocca, eh, l'uso del biberon o del ciuccio per... Um, molto tempo da, da bambini o del, delle alterazioni anche della, che possiamo poi avere da adulti come anche lì andare a morsicare il, il cappuccio della penna uh, addirittura una volta um, le, le sarte avevano i denti spostati o, o malformati per l'abitudine la, di tenere l'ago in, in bocca quindi si creavano proprio dei veri e propri spazi all'interno all dei denti e, quindi un pochettino la somma delle due. Nel tempo, con gli anni, i denti possono spostarsi se uh, viene a mancare un pochino quella che è l'igiene personale, piuttosto che uh, se intervengono malattie come la parodontite, quindi la perdita del, dell'osso intorno al dente, e questo fa sì che non, uh, i denti si possano poi spostare sì, e tornare storti. Prima stavamo guardando la, la regia, ha messo una, un, video, un video, una foto con questo apparecchietto che si, che si inserisce. Ecco una, una cosa del genere. Io la vedo ovviamente in, in anteprima rispetto a voi telespettatori. Eccola qui che arriva. E mi chiedevo è indistruttibile questo apparecchietto, c'è il rischio che si possa rompere? Sì, è molto resistente ah. ovviamente, sì. se, uno se cade, viene pestato, piuttosto che eh, sì, si può, si può rompere. Eh, queste mascherine generalmente vengono cambiate a distanza di 7-14 giorni una dall'altro, non c'è una sola mascherina per tutto il trattamento. Se si portano per un tempo superiore, magari, eh, possono un pochettino usurarsi eh, e quindi forarsi o rovinarsi. Però se vengono tenute nelle tempistiche giuste, il mantenimento a casa, di igiene, pulizia e quello corretto, in realtà non, non si rovinano così facilmente. Va bene, quindi insomma se si cambiano ogni 7-14 giorni insomma, bisognava metterci proprio del bel impegno, sì, esatto. <ride> impegno per... Abbiamo un messaggio, allora andiamo a leggere cosa ci scrivono. Buongiorno, una curiosità. Cosa determina il fatto che alcuni sorrisi smaglianti sembrano smaccatamente finti, belli ma finti, e altri magnifici e perfettamente naturali? Dipende dal soggetto trattato o dalla capacità di chi tratta? Grazie Antonio. Un pochino entrambe le situazioni. Generalmente, allora ovviamente mi... Eh, più è bravo il, il clinico che fa la diagnosi e si appoggia a un odontotecnico, cioè colui che va a ricreare, la, nel caso delle faccette per esempio, che va quindi a creare artigianalmente la, la faccetta in ceramica, eh, migliore e più naturale sarà il, il risultato. È un lavoro ovviamente in team tra eh, clinico e odontotecnico. Ci sono delle situazioni però ovviamente in cui eh, in, alcuni materiali richiedono uno spessore superiore piuttosto che um, un materiale specifico e allora può venire un pochino meno il, il risultato, il risultato può essere, risultare un pochino più finto rispetto al, ad altri, però generalmente la cosa importante è il lavoro di squadra tra il clinico e l'odontotecnico, che deve essere, esserci un'ottima sinergia e ovviamente un'ottima manualità. Allora, la nostra telespettatrice praticamente ha, ci ha già introdotto in un'altra un dimensione, quella delle faccette, magari ne, ne parliamo, ne avevamo già parlato, magari ci ritorniamo, volevo ancora eh, sull'invision, sull sulle mascherine, eh, insomma noi le magnificiamo, io le diamo della, insomma, della grande importanza, no? ma eh, mi chiedevo, mh, ci sono anche degli svantaggi? No, no, in realtà, almeno che uno come svantaggio non comporti il fatto di doverle tenere 22 ore al giorno, quindi le puoi togliere solo per mangiare. E quella è un po' una costrizione. Alcuni pazienti ogni tanto dicono, è poi è il momento per mettermi a dieta, quindi in questo modo non, ho più, non posso più fare gli spuntini a metà mattina, bisogna toglierle ogni volta che si mangia o si beve qualcosa di colorato, perché ovviamente non sono fatte per masticare. Se ci mastichiamo sopra, si rovinano. Sì, quindi si possono rompere di, esatto, di, di qui esatto. sopra. Esatto. Ah, no, ho capito va bene, allora 011 0600 774 numero per le chiamate 348 80 42 54 per sms e whatsapp allora parlavamo delle faccette, a questo punto abbiamo capito, me l'ha spiegato l'altra volta e forse sono riuscito a venire a capo di come rimangono incollate sul, sui denti però insomma le faccette, eh, ecco sono eh, possiamo dire la nuova frontiera insomma rispetto alle eh, mascherine eh, insomma eh, permettono l'allineamento... Mm -hmm. Questa è una nuova frontiera nel senso che si possono costruire già i sorrisi belli eh, allineati mm -hmm. o forse ci vuole prima? Un... Allora dipende dal, dalla situazione, dalla situazione, che si situazione si trova. da cui si parte. A volte è necessario iniziare con un apparecchio e poi eh, effettuare un trattamento con le, le faccette. In altri casi invece se la problematica che il paziente riscontra è solamente una fo la forma dei denti non di suo gradimento o il colore del dente non di suo gradimento, si può intervenire direttamente con le faccette che sono delle lamine molto molto sottili perché parliamo di spessori sotto un millimetro che vengono incollate al, al dente sottostante e questo permette quindi di andare a riallineare tutti quanti i denti e eh, riposizionarli in quella che è la loro la loro forma ideale. E, da lì poi eh, ovviamente riusciamo a ehm, mantenere il colore nel tempo perché ovviamente la ceramica rispetto a quello che è la, la struttura naturale del dente, che è più porosa, tende a non, non, non macchiarsi, non pigmentarsi con le abitudini quotidiane, quali fumo, caffè, che sono un pochettino quelle che possono, le sostanze che macchiano maggiormente i denti li rendono un pochino più gialli nel tempo. No, avevamo visto un, un sorriso prima, un, un trattamento mi pare prima e dopo. Ecco, in quel caso, in bisognava. avevo visto, non so se è un canino, adesso non me lo ricordo più. C'era un dente che era un po' più sovraesposto rispetto agli altri. Bisogna prima ricorrere al farlo in qualche modo rientrare? O si può. Ecco, questo. Ah no, non era sopra, era leggermente no, storto in forse. In questo caso si può tranquillamente intervenire con uno sbiancamento e poi delle, delle faccette per ricostruire la, la parte scheggiata dei, degli incisivi. Assolutamente non è necessario intervenire con un apparecchio. In quali casi si può intervenire? Ad esempio eh, ci sono ovviamente delle forme, forme particolari del, del sorriso della bocca Così, su due piedi mi viene in mente la, la parte inferiore che, che scende nel, nei, nei denti centrali e risale mi chiedevo si può intervenire per rialzare il i denti o ah, come, sì. come allora, si può fare? Fa con faccette si intende tutta la parte che va a ricostruire la parte esterna del, del dente. Tutto, tutto il dente? tutta la, la, parte, parte, che la parte che si vede? Che da, esatto, insomma. la parte visibile del okay. dente. Se noi dobbiamo andare a rialzare il dente, allungarlo, sui denti davanti si può fare con le faccette, sui denti dietro bisogna andare a ricostruire anche la parte con cui mastichiamo, quindi la parte occlusale del, dei molari o premolari, ma e si può fare tranquillamente si usano delle tecniche diverse ma eh, si possono usare anche in questo caso la ceramica o la resina eh, però si può ricostruire tranquillamente il dente e riallungarlo sopra o sotto non, non è una problematica su il trattamento che si, che si va a fare si può fare su entrambe le arcate assolutamente Senta la, la, la, la pulizia di gene ora orale le prime dopo. questo è uno stavo guardando Tom Cruise. Ma era, era così da giovane Tom Cruise? Eh, boh, perché insomma, ha fatto un, un, un bel cambiamento, c'è qualcosa che insomma si percepisce. Ma c'è stato <ride> anche un apparecchio sicuramente, non stiamo parlando solo di faccette. Sì, um, sì anche perché eh, al, al di là della colorazione dei denti sembrano anche un po' storti, eh, vabbè. Quindi lì c'è un bel intervento Beh, a, sì, a, a, alla un base. un trattamento non okay. di due o tre mesi, o assolutamente avrà richiesto un po' più di tempo. Allora, eh, ah, tengo in stand by la mia domanda perché abbiamo anche un, una telefonata, dunque andiamo a sentire chi è con noi. Pronto! Eh, buongiorno, sono Antonio di Torino. Buongiorno Antonio, buongiorno. faccia pure la domanda. Buongiorno, volevo chiedere il dottore eh, una capsula o corona eh, delle volte anche dopo eh, vedo che si può staccare improvvisamente senza fare nessun segnale, prima, a differenza di un dente che magari incomincia a ballare, è possibile che la capsula si stacchi così improvvisamente senza nessun segnale. Prima allora, buongiorno Antonia. Sì, è possibile che succeda nel senso che la capsula è incollata tramite dei cementi che possono essere provvisori o definitivi e se questi vengono, si, si sciolgono o si staccano la capsula si toglie senza dare un, un preavviso, quindi sì, può succedere assolutamente. assolutamente. Può succedere anche se il dente sottostante alla capsula, per caso si, si caria e quindi viene a mancare il pilastro che tiene su, sulla capsula. Ho capito, ma questo può succedere generalmente solo mentre si mangia o potrebbe anche, non so, disgraziatamente succedere anche nel sonno? Allora è più facile che succeda eh, mentre si mangia perché c'è un movimento e ci sono delle forze adesive che possono staccarlo o muoverlo. Uh, generalmente se si stacca nel sonno muoveva o aveva già comunque un segno di cedimento precedente, quindi è una cosa un pochino più, più rara che uno la ingoi nel sonno fortunatamente aggiungerei in quel caso possono scattare dei pericoli in caso di ingoiamento uh, allora, come qualsiasi cosa che possa essere ingoiata all'improvviso all in quel caso. Non è un danno nel senso che eh, non può creare un, un se non va né, ovviamente nel sistema respiratorio, nell'apparato respiratorio, ma va nell'apparato digerente e viene poi ovviamente, fa, fa, il percorso, fa, un per, fa un percorso naturale, non è che si, si blocca o può creare un'infezione o un blocco intestinale quella la preoccupazione. Ecco, quindi il genere tende ad andare non nelle vie respiratorie ma in classiche. E quello non è, non è prevedibile, non posso dirglielo, nel senso che non è una cosa prevedibile, come quando va qualcosa di traverso, purtroppo non si può mai sapere se. se... Yes. due cose. Va bene, grazie. Ci mancherebbe grazie a lei. Credo che nella casistica sia remotissima una cosa sì, del sì, genere. Sì, sì, sì. Uh, senta, a proposito, de, comunque, la, il nostro telespettatore um, mi dà l'opportunità di, di chiedere un paio di cose. Tipo, ecco, eh, quando si parla di provvisorio eh, si intende anche il cemento provvisorio? Sì, a, il cemento. E a questo punto. Eh, cioè, Cambia la, la pasta o è proprio la quantità di fossilazione? No, cambia Ma proprio il materiale quando ah, viene il materiale. incollata la, la corona assolutamente. Eh, ovviamente il cemento provvisorio è chiamato così perché deve essere rimosso e non è fatto per rimanere eh, in bocca per più di un paio di, di mesi, tant'è che alcuni cementi sono anche leggermente solubili con la, con la saliva e quindi si, si riassorbono. Eh, I cementi definitivi invece al contrario devono rimanere fissi. Ehm, e devono far sì che la corona non si sposti nel, nel tempo. E quindi... Va bene, eh, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, come si chiama? Sono Marlo e chiamo da Dinerolo. Io chiamo per avere delle informazioni su mia madre, praticamente lei è affetta da di diabete, però ha anche una paratontite, se non sbaglio, si chiama così. E in pratica per fare l'impiantologia alla protesi dentaria gli chiedono parecchi parametri sulle analisi del sangue come la glicata e la glicemia okay. per intervenire in modo sicuro. Come bisogna avere questi, queste analisi? Ma glielo chiedono perché sua mamma è diabetica? Esattamente, l è okay. diabetica però ovviamente deve mettere una protesi e mm -hmm. tutto quanto. Dovrà fare delle espazioni anche. Certo. Allora, il motivo per cui glieli richiedono è perché i pazienti che soffrono di diabete eh, richiedono un protocollo di prevenzione di quelle che sono le infezioni in bocca, post estrazione o prima di posizionare degli impianti e quindi in base ai quei in base a quei valori verrà scelto il protocollo più indicato. Li può richiedere gli esami direttamente il, il suo medico, le può fare la prescrizione o il suo medico di base eventualmente eh, può fare la prescrizione per gli esami, li fa qualche giorno prima del, dell'intervento e fornisce al, al dentista tutte quelle che sono le, le informazioni. Importante eh, nei pazienti diabetici, parlate col, eventualmente sia col medico di base che con chi vi è in cura, fornire quelli che sono i valori della glicemia e non interrompere né, né, eh, nei farmaci ehm, per i farmaci che prendo in capsule piuttosto che l'insulina nel caso del tipo di diabete che poi ha sua mamma eh, il giorno del, dell'intervento, anzi valutare eventualmente il dosaggio prevedendo lo stress che ci sarà eh, normalmente per il fatto di aver fatto le, le estrazioni però è molto importante non interrompere mai i farmaci per il diabete Ok, allora okay. io la ringrazio molto, la Ma mia mamma per rinunciato a dolci, sta più aperta. allora, <ride> grazie. Va bene, buona giornata. Va bene, allora ringraziamo il nostro telespettatore, abbiamo dei messaggi, andiamo a smaltirne qualcuno, con l'ausilio della regia, buongiorno dottoressa, quando si hanno delle protesi mobili, inferiore e superiore, la masticazione giusta, qual è? Grazie Susanna. La masticazione giusta è quella che eh, è giusta per lei, nel senso che è eh, quella con cui lei si trova a suo agio. Ovviamente le protesi mobili eh, nel tempo possono un pochettino tendere a spostarsi o a muoversi e questo può creare un, un disguido durante la, la masticazione. Può aiutarsi o utilizzando le paste adesive e ponendole all'interno della, della zona che va a contatto con, con la gengiva che un po' aiutano a stabilizzarle oppure eh, se il movimento di queste protesi è eccessivo bisogna provare a stabilizzarle eventualmente con, eh, con degli impianti però ovviamente questo è valutabile solo a seguito poi di una visita Va bene, eh, c'è un altro messaggio Sì. Buongiorno dottoressa, ho 70 anni e alcuni denti storti una dottoressa mi ha detto che non ci sono problemi a mettere l'apparecchio per la correzione dei denti. Esiste però un problema perché a ciclo concluso bisognerà tenere un filo metallico per sempre. E così, grazie Lucia. Allora. E quello, il filo metallico di cui, vi parla, di cui vi parla lei è un filo metallico interno, non esterno, quindi non visibile, che è chiamato retainer o contenzione e viene posizionato in alcuni casi eh, nella zona interna dei denti per mantenere la posizione che è stata raggiunta a seguito della terapia con l'apparecchio. Uh, si consiglia di tenerla generalmente un paio d'anni almeno in modo da stabilizzare, da stabilizzare i denti soprattutto se magari qualche dente eh, visto l'età e tutto è un pochettino più mobile ma non è una, un filo che sposta i denti e soprattutto è totalmente indolore e permette comunque di poter pulire i denti normalmente e di poter mangiare eh, senza, sen senza implicazioni allora, abbiamo una telefonata mh, e poi dalla mia faccia le, le chiederò perché il... Il, il, il Esatto, comunque andiamo con il, il nostro pubblico da casa. Pronto? Eh, bu buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno, a zero il volume del televisore perché sennò no, no, non sa poi a chi, a chi parlare. Quindi parli okay. dalla cornetta. Come si chiama? Allora, sono Claudio e telefono da Torino. Claudio, faccia allora. la domanda. Volevo solo sapere per lo sbiancamento dei denti cosa bisogna fare, e se, se è necessario e utile, ecco diciamo. Allora, lo sbiancamento dei denti può essere effettuato tranquillamente e assolutamente eh, a traumatico nel senso che non crea un danno sui, sui denti. Esistono diverse tecniche in base al colore da cui lei parte e il colore a cui si vuole raggiungere. Si va da trattamenti più veloci di 10-15 minuti in studio fino a trattamenti un pochettino più eh, lunghi che vengono fatti a casa tramite delle mascherine personalizzate che durano, eh, il trattamento dura 15 giorni e il risultato di conseguenza ha una durata eh, maggiore e in base a questo infatti può essere ripetuto più volte, volte nell'arco degli anni, quelli un pochino più brevi ovviamente e ecco. questi Facendo studio, studio diciamo così quanto dura poi... Allora, allora, se fa il trattamento quello un pochettino più veloce, che viene fatto nei pazienti che hanno già un colore molto chiaro, eh, può essere ripetuto ogni 4-6 mesi. Se invece sempre in studio facciamo un trattamento un pochettino più, eh, più forte, più lungo, che è una, la, viene un trattamento in poltrona di circa 40 minuti, quello può essere ripetuto una volta ogni anno e mezzo. Ho capito, il posto ho il fatto in studio... I costi magari, dipende poi un pochettino dalla situazione. Ci sono sempre delle, come giustamente in base a quello che poi viene scelto, il costo cambia, perché ovviamente ha un costo inferiore, quello più breve, rispetto a quello che viene effettuato a casa, che prevede anche le mascherine le personalizzate. Ecco, tra l'altro, allora, ringraziamo, e ringraziamo, arrivederci, ringraziamo buona la Ecco, tra l'altro, ecco, il costo, noi non, non siamo qua per, per insomma, per... Per dare costi, perché non facciamo preventivi niente, qua noi, la nostra è una trasmissione di divulgazione, però mi chiedevo, ecco, il, il costo dipende anche dalla bocca del paziente? No, no. quindi no. più o meno è sempre quello. No, se, sì, se io ho dei denti distrutti, comunque lo sbiancamento, quello è. la il costo di pay è sempre lo stesso per ovviamente per, il, per paziente di quello che cambia è il trattamento perché cambia la durata del trattamento quindi il quantitativo di materiale che è necessario utilizzare perché quando sono trattamenti di più lunga con um, la 40 minuti rispetto a quello da 10 minuti sono più applicazioni del gel che vengono fatte e cambia la percentuale di eh, principio attivo che c'è all'interno del, del gel ho capito Va bene, allora abbiamo un messaggio, allora sentiamo cosa scrivono, anzi leggiamo. Sono ancora Lucia, che non mi ricordo... Come? La cosa è l'apparecchio ne... del retaio? Ah ecco, cosa ne pensa lei per correggere i denti appunto a 70 anni? Che consiglio darebbe a una sua paziente? Non ho malattie. Beh, se, lei, se lei ritiene che eh, giustamente che i denti non abbiano più la posizione a lei gradevole, è eh, una paziente sana e dal trattamento è possibile, non vedo nessuna controindicazione a metterla a parecchio eh, a 70 anni, quello assolutamente, l'età Le, non è mai una controindicazione a, a nulla, soprattutto con tutto ciò che ci può far sentire bene con noi stessi. Va bene, a proposito di retainer, eh, dice, eh, la mia domanda perché è un filo all'interno della... Allora, perché comunque i nostri denti sono un qualcosa di mobile e sottoposto a delle forze quotidiane dalle gu dalla guancia, dalla lingua e quindi possono, c'è una memoria diciamo di posizione e oh. i denti potrebbero ritornare nel tempo non alla posizione iniziale ma comunque ritendere a quella posizione lì. Di conseguenza eh, posizionare un retainer, in questo caso come vediamo nell'immagine della regia, è linguale ci permette di bloccare la posizione, congelarla e quindi evitare che i denti si spostino. Non dà fastidio con, uh, con la lingua che sopra? No, assolutamente. È particolarmente indicato in tutti quei pazienti invece che hanno magari una lingua particolarmente importante o che uh, magari pizzicano alcune parole e quindi mantengono la lingua in una posizione non perfettamente corretta e vanno a spingere sui denti davanti. In questo caso evitate poi puoi spostare i denti nel tempo. Va bene, no, 011 06 00774, numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp. Ah, stavo parlando di gene orale. prima, eh, mi chiedevo, mh, il pulire i denti quotidianamente non ci preserva dalla, dal loro comunque invecchiamento, ingiallimento, o, ne... Insomma, come mai ci sono delle persone che hanno magari anche in età avanzata, dei, dei denti belli, magari insomma dell'età che hanno, però insomma belli fondamentalmente rispetto a altri che magari hanno dei denti consumati, distrutti o, allora, o ingialliti. Un pochino è sicuramente genetica, ovviamente ah, quello genetica. che è lo spessore dello smalto di ognuno di noi eh, ci dà il più o meno bianco del, del dente. Eh, andando avanti negli anni, invecchiando, lo, lo, lo, fisiologicamente lo smalto si assottiglia e pertanto i denti risultano sempre un pochettino più eh, gialli o meno brillanti rispetto a quando eravamo, eravamo giovani. Eh, avere una buona igiene orale, fare controlli e pulizie professionali una o due volte all'anno ci aiuta a intervenire se ehm, dovesse verificarsi qualsiasi, qualsiasi problema eh, però appunto deve essere abbinata l'igiene orale a casa, fatta bene con le, i controlli e la prevenzione in studio le due cose vanno di, di pari passo, non se ne può fare una sola delle, delle due Sto guardando la regia che, che ci ha messo questo dente con... Lo, co, come li possiamo definire? Gli strumenti per il benessere, Mi chiedo, per eh, ci vuole anche lo, lo, lo specchiettino cioè, lì? Vabbè. Questi sono gli strumenti secondo me, che vengono utilizzati, durante, mostrati ai pazienti dopo, dopo un'igiene, ah, in cui okay. ovviamente l'igienista alla fine del trattamento, all'inizio del trattamento, eh, insegna al paziente come deve essere usato lo spazzolino, come deve essere usato il filo interdentale o l'archetto che vediamo si chiama flossette, quello bianco nell'angolo. Ah, che quello è un lì? Ah, sì, già, quello, sì già, già, sì, ok. Il filo interdentale sì, sì, sì. già teso che può aiutare per chi magari all'inizio non ha tanta manualità. Bella vista, non l'avevo notato. Sì, comunque, eh, senta: quindi lo smalto che fa il, il, il, il bello, il buon, sì. il lo buon smalto, dente? Lo smalto è quello che dà il colore bianco e brillante. La parte sottostante dello smalto, che è la dentina, di colore di per sé è già più gialla. E quindi nel momento in cui lo smalto soprastante diventa un pochino più trasparente o traslucente, ehm, la dentina compare maggiormente e il dente risulta più giallo. Infatti tutti quei pazienti che usano limone, bicarbonato per fare la pulizia a casa, o il carbone, il polvere di carbone, eh, in realtà non fanno altro che assottigliare lo, spallo, lo smalto e nel tempo avere poi i denti più gialli. Ecco, quindi insomma Magone, ero, ero, già pronto, anatomica. ero già pronto a prendere appunti per, per dei rimedi naturali, insomma sono dei palliativi che servono... Servono Se molto po poco, nel senso, una volta andavano di moda ma adesso infatti non si sentono più, quelli che erano i dentifici abrasivi, mm. meglio non usarli. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è con noi. Pronto? Sì? Sì, buongiorno in diretta, come si chiama? Sono Antonio D'Amicelino. Allora, Antonio. una domanda alla dottoressa. Faccio una domanda: ci ho più o meno i denti che quasi tutti si muovono. C'è la possibilità di costruire come l'osso da fermarli o no? Allora, una domanda molto specifica, nel senso che eh, in linea assoluta eh, a volte c'è la possibilità di andare a fare degli interventi sull'osso che eh, permettono di, ai denti di non muoversi più o comunque di muoversi meno. Dipende da quanto osso è presente nella, nella sua bocca e da quanto i suoi denti si, si muovono. Se la mobilità è eccessiva Uh, si arriva poi a un grado in cui purtroppo non è più possibile andare a uh, ristabilizzare, uh, ristabilizzare la, la situazione quello purtroppo non è, non è possibile bisognerebbe valutare nel suo caso sicuramente con delle lastre e una visita e uh, valutare la situazione singola su ogni dente misurare quanto osso c'è e dove, dove l'osso è, è stato perso perché i denti abbiano iniziato a muoversi ho okay. Va bene. Va bene, allora Isaggio. ringraziamo il nostro... buongiorno telespettatore che ha fatto una domanda molto intelligente eh, che eh, volevo insomma rigirare in questo senso. Eh, beh, si sente spesso parlare, manca l'osso per fare un impianto. Allora facciamo un, un innesto osseo in modo da a, a, a alzare la, la base dell'osso dell e della gengiva. In modo che ecco, mi chiedevo. È fattibile una cosa, manca un po' l'osso dappertutto, aggiungiamo osso da tutta la, su tutta sì, la gengiva. È, è, è sostenibile una cosa del genere eh, o è fattibile linea magari teorica perché poi No, si, può, si usano delle come vediamo dalla della regia si usano delle membrane che mantengono l'osso possono essere riassorbibili o non riassorbibili, mantengono l'osso nella posizione eh, in cui a noi interessa aggiungerne e bisogna ovviamente in questo caso aspettare che eh, l'osso si integri nel nostro corpo e Successivamente si andrà poi a effettuare il trattamento di implantologia, però sì è possibile. Mm. Se la zona da, in cui manca è eh, ridotta, si possono aggiungere, come nell'immagine, delle polveri d'osso. Se dobbiamo andare ad aggiungerne invece in quantità maggiore, si possono fare dei prelievi di, di osso dalla mandibola o da altre parti del corpo. Ma questo andiamo poi a un tipo di intervento un pochettino più avanzato. Senta, ma il, um, il problema del rigetto... Mm -hmm. Uh, riguarda il, uh, il fatto che eh, l'innesto osseo non vada la, quella, quella pasta di innesto osseo non, non si amalgama con quella originale del, del soggetto o è perché poi l'impianto eh, è, è una cosa che deve integrarsi e, e quindi mh, necessita di Tempo. Allora, le due cose in realtà avvengono in momenti separati. Cioè quando mm. si fa l'innesto osseo, si aspetta prima eh, almeno un paio di mesi prima di poter intervenire con l'impianto. Quindi, nel caso in cui ci fosse un rigetto, impianto in questo caso ovviamente non verrebbe posizionato. Nel momento in cui si va a posizionare l'impianto, l'osso è sicuramente stato integrato ed l'innesto ha avuto successo, e quindi non ci fosse mai il rigetto dell'impianto. Ma parliamo comunque di percentuali molto basse perché gli impianti hanno una sopravvivenza sopra al 98% con una percentuale molto alta in medicina e mh, in quel caso allora sarebbe l'impianto che eh, non è stato ben accettato dal nostro corpo il che, vuol dire, non, il che non vuol dire che non potremmo mai mettere degli impianti semplicemente bisognerà aspettare di nuovo una guarigione e poi posizionare un impianto nuovo da, abbiamo parlato mh, di... E apparecchi eh, per raddrizzare il nostro sorriso eh, di faccette adesso siamo un, un, un ennesimo step un'altra cosa l'impianto può essere lo possiamo considerare l'estrema razza o c'è ancora qualcosa eh, no beh, dopo l'impianto non abbiamo, non abbiamo più non abbiamo alternative, alternative no diciamo. le abbiamo terminate siamo eh, sì no però ovviamente anche l'impianto ci, ci permette di andare a posizionare i denti laddove mm. i denti non, non ci sono più e quindi di conseguenza puoi andare a ricreare nuovamente il sorriso con questa tecnica. Allora, intanto abbiamo un messaggio e poi proseguiamo magari. Allora, buongiorno dottoressa, mia figlia ha 17 anni e quando lava i denti anche in modo dolce le esce sangue alle gengive. A volte anche senza lavare i denti si sente il sangue con odore cattivo. Quale può essere la causa? Grazie Anna. Allora, buongiorno Anna. Eh, la prima causa che mi verrebbe in mente sicuramente è magari una scarsa igiene nel, nel tempo o negli anni. Uh, dipende se sua figlia abbia mai fatto un'igiene un, un, un professionale in studio, perché a volte, uh, se si forma del, del tartaro sotto gengiva, anche con lo spazzolino, il filo interdentale, non è possibile andare a, a, a rimuoverlo, e quindi è necessario effettuarlo tramite. La, la detartrasi, quindi questa potrebbe essere la, la causa principale di un, di un cattivo d'oro, di un sanguinamento in una ragazza così, così giovane. Ovviamente a questo potrebbero poi essere abbinate anche la presenza magari di, di carie o, o altro, però eh, li sarebbe da valutare effettuando poi una, una visita. Quello che le consiglio sicuramente è di valutare la possibilità di fare una, una detartrasi e rivedere un pochino quelle che sono le tecniche di spazzolamento. Senta, dottoressa Carpegna, andiamo un po' a togliere un po' di fake news, di, di, di false eh, affermazioni. Ogni tanto sento da, nelle trasmissioni qualche nostro telespettatore che dice, ah, la detartrasi, la detartrasi... Uh, indebolisce il, il dente no. vogliamo insomma <ride> spiegare bene che eh, non no, è così assolutamente la detertrasi <ride> non indebolisce il dente anzi uh, aiuta a prevenire tutte quelle che sono le malattie della, della bocca e uh, di individuare eventualmente uh, le, le carie o altre o altre patologie nello stadio iniziale uh, esistono diverse tecniche per effettuarla, quella più conosciuta è quella che vediamo in video in cui c'è una punta molto molto sottile che vibra, spruzza acqua, creando un effetto di cavitazione che va a togliere il tartaro, a disgregare il tartaro e il, i batteri, eh, rimuovendoli dal, dal dente. Ad oggi poi esistono anche delle nuove tecniche che eh, permettono una detartrasi ancora più indolore rispetto all'immagine che abbiamo visto adesso che eh, permettono la pulizia tramite delle polveri e la modulazione di un getto d'acqua, tra l'altro riscaldato, quindi il paziente no. non c'è più il getto d'acqua freddo, non c'è no, più il getto d'acqua freddo. Non ne ne è la, la, il senso del freddo. Esattamente, e tramite le polveri si va a rimuovere sia le macchie che, che i batteri che, che la placca e permettono anche un leggero quindi, sbiancamento, o comunque un, i denti vengono lucidati tramite queste polveri sottilissimissime. Eh, simile. Senta, sto guardando se le foto, eh, allora, affascinato e incuriosito, eh, visto che comunque anche per, per esperienze personali, insomma, a detto trasi <ride> è, è capitata anche a me, allora mi chiedevo, ma è fatto così quel, quel, quell'ugello? E ma ricurvo sì, ma cambia la punta prima. a seconda del davanti e del dietro? O è sempre uguale, no, è sempre uguale. Ah, è quello che può cambiare se ti vanno a fare delle pulizie profonde sotto gengiva, allora in quel caso cambia l'angolazione. Ho capito. Allora abbiamo una telefonata, probabilmente anche l'ultima di questo nostro appuntamento perché siamo quasi in chiusura. Allora, sentiamo il nostro telespettatore pronto. Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, sono Pasquale. Pasquale, da dove chiama? allora faccia la domanda da Michelino un'altra cosa, il colluttorio serve o non serve? allora il colluttorio serve eh, se contene, quando contenente alcune sostanze come per esempio la clorexedina in caso di infiammazioni gengivali o sanguinamento e eh, sono dei colluttori eh, medici che vengono somministrati e prescritti a un uso limitato quindi generalmente 7-15 giorni Uh, gli altri colluttori che possono contenere oli essenziali uh, o, uh, dei, o dei materiali o delle sostanze desensibilizzanti possono essere utilizzati a uso quotidiano o per rinfrescare quello che è l'alito oppure come dicevo per magari in caso di denti sensibili per aiutare con la sensibilità dentinale. Quindi sì sicuramente hanno un, trovano un uso e uno scopo. Sì, ma sempre certo chependo dal calcolatore che si usa, perché c'è coloni scadente, quello non scadente. Bisogna evitare colluttori che contengano alcol che nel lungo tempo possono essere ah, più ecco, dannosi. Che, che Tutti gli altri colluttori in realtà poi l'indicazione è personale, soggettiva in base alla necessità del paziente. Va bene, grazie. A lei. No. Allora ringraziamo il nostro telespettatore, senta rivedo anche in questa foto che ha messo la regia, lo specchietto, fa parte del necessaire per insomma, la buona cura dei a casa eh? no. no, si no, può non avere non... lo specchietto Ah messaggio, ancora un messaggio, abbiamo un minuto di patrimonio però Allora buongiorno mia figlia a 18 anni, vorrebbe fare lo sbiancamento, è consigliabile alla sua età? Nella, allora, eh, per i pazienti maggiorenni si può tranquillamente effettuare, ovviamente i pazienti minorenni richiedono il permesso e il consenso dei genitori, però come dicevo prima è un trattamento che non è per nulla dannoso, quindi può essere effettuato anche a 18 anni, magari le necessità saranno inferiori eh, rispetto ad altri pazienti, si può scegliere uno di quei trattamenti che dicevamo mh, più veloci, in modo da ridare più che un effettivo colore più bianco, che probabilmente la ragazza già avrà, ma una lucidatura del dente, una ridare la brillantezza al dente. Allora siamo in chiusura, io ringrazio per essere stato in, uh, qui in studio con noi, la dottoressa Giorgia Carpegna. Grazie. Grazie. Ricordiamo, Odontoiatra in Torino. Chiudo anche la trasmissione, do la linea alla regia rinviandovi ai prossimi appuntamenti. Di buongiorno, dottore. Arrivederci a presto.